succede sempre naturale, non è affatto vizioso. Ogni volta che sei felice, molto felice, ti trovi a un picco che all'improvviso è seguito dalla valle. Con le vette ci sono sempre le valli, non puoi restare sempre sulla cima. Presto dovrai cadere nella valle, in una profonda depressione. Se ti senti pieno di energia, presto ti ritroverai con una grande spossatezza. Il fenomeno opposto è sempre in attesa dietro l'angolo deve essere così perché l'opposto in realtà non è opposto ma è complementare. Se fossi continuamente felice per lungo tempo sarebbe un eccitamento eccessivo. Vorrebbe dire andare verso un estremo e ciò potrebbe essere pericoloso per la tua vita. Devi essere rigettato nella tristezza. La tristezza è un modo per rilassarsi. Non è affatto eccitante. È come la notte che segue il giorno, stanco. Cadi nel sonno. Non c'è niente di vizioso. È naturale. E la natura ha una sua economia. Pertanto che fare? Non disturbare questo ciclo. La sola cosa che devi fare quando ti senti molto in alto è di non identificarti con questo stato d'animo. Quando ti senti molto felice, ricordati sempre che si tratta di uno stato d'animo. Non sei tu. È un'atmosfera che ti circonda. Non sei tu. Quando piove, non pensi di essere la pioggia. Quando la pioggia è finita e il sole è tornato a brillare e diffondere i suoi raggi, tu non pensi di essere il sole o il suo calore. È solo qualcosa che accade attorno a te. E per i fenomeni interiori è lo stesso, ricordalo. La felicità è del tutto simile alla pioggia o al sole. È un'atmosfera, uno stato d'animo attorno a te, una condizione ambientale. Ma non sei tu tu sei un osservatore, sei il testimone, che sa che ora ogni cosa è stupenda. Se sei l'osservatore, ti ricorderai sempre che prima o poi seguirà il suo opposto e sei già pronto per questo. Se sei pronto, non sarà molto deprimente. Le altezze non saranno tanto eccitanti e la tristezza della valle non sarà tanto Cuba. E un po' alla volta, pian piano, la vetta e la valle cominceranno a trovarsi sempre più vicine finché la vetta verrà il momento in cui sparirà e sparirà anche la valle e ti ritroverai sulla terra piana questa terra piana non è felicità né infelicità esse hanno nomi diversi noi la chiamiamo beatitudine non è felicità un uomo beato non è felice nel senso comune del termine perché non è affatto eccitato. È assolutamente calmo e tranquillo, privo di eccitazione. Non ha nemmeno tristezza. Perché un uomo beato è silenzioso, ma non triste. In un uomo che vive beato, felicità e tristezza si sono riunite, si sono fuse in una profonda armonia. Tutto quello che vi è di bello nella tristezza. E ricordati che vi è una profonda bellezza nella tristezza. E tutto ciò che vi è di bello nella felicità si sono incontrati. E tutto ciò che vi è di brutto nella felicità, perché in essa molte cose sono brutte. E tutto ciò che vi è di brutto nella tristezza. Ovviamente tu conosci queste brutture. Entrambe sono svanite. Cosa c'è di bello nella felicità? La sensazione di euforia. Cosa c'è di brutto nella felicità? L'eccitamento, perché ogni forma di eccitamento stanca. L'eccitamento è una dissipazione di energia. L'eccitamento è una febbre. L'eccitazione è uno stato febbrile, è una malattia. In un uomo beato non vi è traccia di questa alterazione febbrile. Sarà felice, ma non in modo febbrile. Non vi sarà alcun eccitamento. Non sarai nemmeno in grado di accorgerti se è felice oppure no. Quando sei felice, sappi che la felicità è attorno a te. Essa ti circonda con la sua danza e tutto intorno a te è una risata e ti scuote fino alle radici. Ma rimani consapevole, non identificarti con questo stato d'animo, non diventare lo stato d'animo stesso, rimani un osservatore, perché l'osservatore saprà sempre che l'opposto sta arrivando, seguirà tra breve. Presto, vedrai che il giorno sta scomparendo e sta arrivando la notte. Rimani un osservatore. Quando sei diventato triste, ancora continua a guardare. Come è passato il giorno, passerà anche la notte. Tutto passa. Dopo alcuni momenti di consapevolezza, riuscirai a ricordare che tu sei completamente separato. Tu non sei né questo né quello. Così per la prima volta ti sentirai in beatitudine. Ora sai che l'infelicità non può disturbarti, né può recarti disturbo la felicità. Hai raggiunto uno stato di imperturbabilità, lo stato della beatitudine. Questa è la meta di tutti.